Continuiamo ancora, insomma, prima di questo piccolo cambio palco, insomma, chiaramente lo sappiamo tutti, la questura ha diffidato tutti i musicisti a esibirsi per noi questa sera, ma un grande risultato è che questi musicisti comunque ci sono e ci sostengono nonostante la diffida. E, e allora va un grosso applauso per essere qui questa sera. Ma a prescindere anche dal fatto dei musicisti e tutto, c'era un motivo per cui avevamo lanciato questa iniziativa. Che ci piace vivere le strade, insomma, è risaputo, gli abitanti del quartiere lo sanno, ci mettiamo la faccia in tutte le iniziative per un vivere migliore e dignitosamente questo, questo, ogni giorno di questa vita e soprattutto lottando per tutto ciò che rendiamo giusto per un futuro migliore e soprattutto per questo che veniamo attaccati perché crediamo che un altro mondo è possibile che parte soprattutto da noi senza una delega da noi in primis hanno provato in tutti i modi a fermarci, arrivando addirittura, oltre ad diffidare i musicisti, anche i nostri amici e collaboratori tecnici che con le loro attrezzature avrebbero dato il loro supporto per queste iniziative, vale a dire un service, il palco. Sono andati a prendere addirittura dove lavorano, facendogli fare anche, come dire, la figura dei criminali, criminali che non sono, per perché? perché vogliono darci una mano. Ci accusano, come dicevamo prima, di essere un'associazione a delinquere, ma noi ribaltiamo questa accusa, noi siamo un'associazione a resistere perché questo mondo non ci piace e vogliamo cambiarlo anche con iniziative come queste. Quindi continuiamo ancora con la musica, ci saranno anche altri interventi e soprattutto allora, buona serata a tutti, che viva Ascatasuna! Se ogni giorno scegliamo di lottare, di scendere in piazza contro questo mondo, ci scusiamo se ogni giorno decidiamo di rifiutare un amore che merita, se ogni giorno decidiamo di non accettare che un intero territorio come la Valsusa venga distrutto. di stare dalla parte, di chi rischia di perdere la casa, di chi soffre, di chi, giovane, giovanissimo, come chi a trovare il proprio spazio in questa città, in questo paese. Anzi no, non ci scusiamo, non siamo loro a doverci scusare. Sono quelli che scelgono di continuare a inviare armi per coprire il vostro della guerra a doversi scusare sono coloro che ci offrono solo salari da fare sono coloro che speculano sulle nostre collezze che ci costringono a vivere una gioventù sotto la pressione quotidiana di una società fatta solo di consumi e di repressioni questo non lo possiamo accettare non lo possiamo accettare che per questo motivo che abbiamo scelto ogni giorno di dire una cosa semplice di portare avanti un semplice messaggio e cioè la stata di un'unica città oggi oggi ci sono decine di compagni e compagne che rischiano anni e anni di prigione perché ogni giorno con coerenza nel quotidiano hanno portato avanti il nostro hanno risposto a bisogni, hanno ascoltato le voci che nessuno ascolta, oggi ci sono compagni e compagni che sono accusati e di essere delinquenti, noi non li mandiamo questa accusa perché ci trovate nelle montagne e nelle strade di questa città a dire che siamo resistenti, che non ci pieghiamo governo, Siamo sempre qua e siamo qua anche grazie a voi, a queste enorme comunità che ogni giorno condivide con noi un sogno, il sogno di cambiare questo mondo che oggi come non mai è insostenibile, che è insopportabile per le nostre esistenze e insopportabile per le nostre vite. Quindi, insomma, e questo è quello che accresce la nostra situazione, che accresce la nostra situazione a resistere, perché abbiamo bisogno dell'energia, di del di sapere, della forza di ognuno e ognuna di noi per portare avanti l'idea che qualcosa in questo paese può cambiare vi chiedo insomma con di salutare i compagni e quelle compagne che stanno pagando più di altri che oggi sono chiusi tra le mura di una trigione oppure sono chiusi in casa ai domiciliari vi chiedo di salutare con me Alberto, Giorgio, Stefano, Sara, Franceschino, Emiliano perché la corpo su conto e che non si può mai dire che viva da sola, che viva Torino, vale sempre resistenza!